Salve a tutti raga e bentornati in questo splendido e spettacolare video di Dragon Ball Xeno. Bentornati in questo canale e in questo splendido video Vediamo che cosa succede ora in questa storia Perché a quanto pare siamo nei momenti cruciali. Ci sono. Sembra che il cambio nella storia stia per verificarsi. Non so cosa sarà di preciso, ma potresti recarti sul posto. Certo. Andiamo a sistemare quest'altro casino che si combinano con queste dimensioni alternative. Non ci credo. Il Super Saiyan leggendario Broly. Mamma mia. Il Saiyan sanguinario. Cioè è una bestia Broly Ho capito Qua siamo nella parte del film Quello è Broly Il Super Saiyan Leggendario E io pure sono il Super Saiyan Leggendario È sparito Oh non importa Accidenti dov'è Gohan Dovrebbe essere qui per salvare tutti se continua così verranno sconfitti tutti Proteggili fino all'arrivo di Gohan Si sì, Trance però eh, Che cavolo tu comandi Perché non vieni qua Cacarotto cos'è Una cosa che si mangia <ride> Sei un mostro Come puoi pensare al cibo proprio ora Si prendi in gioco di noi Perché siamo dei bambini Maledizione! Cioè Trance pensa di essere stato Preso in giro da Broly Che cos'è stato Oh no nessuno dei nostri attacchi ha effetto Super Saiyan di secondo livello A causa dei cambi nella storia Broly è molto più potente Infatti vedete raga Ha un'aura da Villanus Però le cose saranno diverse Gli abbiamo dato 30.000 attacchi Ora arriva Gohan Per aiutarci Broly sei vivo? Bene è arrivato Gohan Videl sta indietro Adesso ci penso io Va bene Fai attenzione Gohan Sì ma Gohan nel film Aveva preso un sacco di legnate Ho capito Cerchi mio padre Ma non è qui non è più Infatti è la parte di quel film dove Goku non c'è Ma è nell'aldilà Ci penserò io Ti sconfiggerò Ok Adesso userò Una serie di Kenzan H.T No cavolo Mi ha bloccato Oh, cazzo. È così potente che nemmeno mi fa fare le mosse finali. Super Sfera. Prendi questo. Super Saiyan leggendario. Sei una pippa. Ti sconfiggerò. Prendi questo. Cioè, gli ho lanciato la sfera Genki Genkidama, quella normale Ma non ha avuto effetto Una speciale mossa che il... solo nei sogni li potrei vedere No, niente, a posto Ho terminato sconfiggendolo a pugni Perché Broly è talmente forte L'hanno definito il Super Saiyan Berserker Che sta succedendo? Il buco, no, il buco nero, inseguiamolo c'è stato un altro risucchio Broly è stato completamente risucchiato Ehi hey, Tansy Ma non c'era anche un'altra persona? Chissà dove è finita mm, Forse già il villaggio Ha cominciato a mangiare Quelli che pensano Oh capisco Ma? Cioè hanno pensato che Broly Cercasse da mangiare Perché cercava Kakarot Kakarot è il nome di Goku Ma mica... La carota Anche Bardak e Broly Sembra che la storia stia cambiando drasticamente Sì, almeno c'è un'era Nella quale sono comparsi quei due Sì, da qualche parte Da qualche parte <ride> No Tanks è troppo forte Raga veramente fighissimo Fighissimo ma Fighissimissimo E si conclude qua raga con questo splendido video di Dragon Ball Xenoverse Veramente, veramente figo, abbiamo combattuto con Broly, il Super Saiyan leggendario sanguinario, o chiamatelo pure Berserker, ma aveva un'aura talmente cattiva che i miei attacchi non funzionavano. Oh, è stato bello vedere che è arrivato Gohan in nostro aiuto. Raga, tutti giovedì e martedì dalle due e mezza alle sei, con altri spingio video, da Vincito Golden, è tutto raga, alla prossima.